allora in questo video vi farò vedere un altro plugin che è quello che vedete magic wand cioè la bacchetta magica che ci permette di eh, vettorializzare con molta rapidità e facilità mh, le particelle catastali quindi questo è l'ennesimo video che faccio sul vms catasto dell'agenzia delle entrate visto che ora è in eh, è cambiata la licenza quindi è in CC by 4.0 la fantasia veramente vola allora questo plugin magic wand è una, praticamente una bacchetta magica basta selezionare il colore e il plugin realizza uh, il poligono un poligono che, che racchiude tutti quei pixel che hanno lo stesso colore che abbiamo selezionato andiamo a vedere su QGIS cosa, come, come utilizzarlo col catasto bene è un semplice plugin che si installa come si installano tutti i plugin quindi basta andare su plugin e andare a cercare qua andate su tutti e cercate qua magic vedete già già io um, da me è già installato lo selezionate e lo installate appena lo installate comparirà questa i cioè la bacchetta magica cliccate sopra, si attiva e mh, vedrete questa finestra qua che si aggancia ovunque, questa finestrina qua, allora questa finestrina, vediamo che cosa c'è in questa finestra, qua si è tirato pure il browser, allora questa qua è la finestra, allora c'è qua enable, eh, che serve per attivarlo, Qua vi dice, eh, vuoi creare un nuovo layer oppure utilizzare già un layer preesistente, ma naturalmente siccome l'output è un poligono, dovreste avere già un layer poligonale, catasto e punto, quindi qua mh, non è il caso, quindi nuovo. Poi qua c'è la possibilità di eh, attivare la moda modalità eh, singola o quella full, full nel senso che eh, vettorializza tutto ciò che vede nella map canvas. Okay. Mentre questa singolarmente ci permette di eh, vettorializzare eh, solamente se io clicco all'interno di questa particella, mi eh, vettorializzo solamente la parte interna. Poi, qua c'è l'accuratezza, la, uh, uh, dovrebbe essere il colore, l'ambiguità, eh, e qua naturalmente potete spostare eh, quando riguarda il colore e anche qua per quanto riguarda l'accuratezza credo sia quindi fast o preciso se lo mettete qua è molto veloce ma poco preciso se lo mettete qua è molto preciso ma molto preciso non è mai precisissimo ma ci vuole più tempo noi mettiamo a metà e quindi eh, nuovo layer clicchiamo su enable e clicchiamo all'interno di questa particella Dopo qualche secondo vedete cosa succede. Lui crea un nuovo layer di tipo poligonale, è un layer in memoria temporaneo. Ecco qua, c'è qualcosa che ha creato questo qua, layer temporaneo, vedete qua magic wand. Questo qua è temporaneo. Lo crea con lo stesso sistema di riferimento del... Mh, Dell'aria di progetto quindi vedete qua è 3045 come vedete qua è 3045 30, e come vedete c'è una certa precisione segue una certa precisione io questo qua lo cancello voglio rifarlo eh, qua zoom un attimino vado per esempio su preciso voglio una cosa molto precisa clicco sempre qua dentro modalità singola e dopo qualche secondo dovrebbe comparire eccolo qua ora, che cosa, cosa ha di utile questo plugin? questo plugin ha è eh, molto più utile rispetto a quello precedente di GIMP per alcuni motivi prima cosa, lavora sempre all'interno di QGIS non occorre eh, utilizzare altri programmi quindi è tutto all'interno di QGIS prima cosa seconda cosa, il layer che crea è un layer poligonale temporaneo ma con lo stesso sistema di riferimento del delle del psg del progetto quindi qua è 3045 quindi questo è 3045 altra cosa buona è che direttamente lui fa diciamo così linearizza cioè non ci fa vedere i pixel in quello precedente nel gimp utilizzando Gimby vedevamo i pixel mentre qua lui già fa una sorta di, ehm, di, lisci no, di lisciatura come chiamiamo quasi già lui eh, smussa tutto quindi rettifica tutto e questa è un'altra cosa abbastanza utile come vedete se andiamo ad aprire la tabella attributi però mh, non c'è nessuna info in più dobbiamo noi mettere tutto, mentre nell'altro ci dava una serie di informazioni abbastanza utili, però naturalmente ognuno de, dei due ha i pro e i suoi contro e la modalità invece senza eh, modalità diciamo così full, quindi io questa la cancello gli dico di creare un nuovo layer eh, l'attivo, clicco ovunque, qua ora lui mi vettorializzerà tutto ciò che vede nella map canvas, aspettiamo un attimino, ed ecco qua, zoom ed ecco qua, come vedete qua, lui ha creato, attualmente ora qua bisogna mh, saper giocare con questi parametri, dovete trovare la quadratura del cerchio utilizzando questi parametri qua, quindi in questo caso, come vedete, seleziono questo e mi ha creato questo, ha creato questo, ha creato quest'altro, ma sono, ripeto, tutti ehm, senza alcun attributo. Vabbè, ormai sappiamo che gli attributi con la funzione che è personalizzata possiamo, possiamo crearli. Eh, beh, ho voluto testare anche questo plugin, mh, ripeto. Sono due plugin abbastanza utili ma mh, ognuno ha dei pro e i contro. E ciao, alla prossima!